ciao sono Marco sono qui in questo posto meraviglioso ricco di energia di natura carico di storia in questo posto veramente meraviglioso che io amo definire il mio ufficio ma ormai è un po' come se fosse una vera e propria casa per me ci passo veramente tantissimo tempo quando non sono qui di solito frequento anche delle persone e mi capita, non so, probabilmente può capitare anche a te, eh, se non ti è già capitato ti capiterà, di incontrare delle persone che sono abbastanza singolari, ne incontro diverse devo dire la verità, sono persone che credono che la propria realtà sia l'unica realtà, cioè misurano tutto quello che vedono come se fosse la stessa cosa per tutti quanti, la realtà non esiste, la realtà Oggettiva non esiste, noi viviamo non la realtà, noi viviamo una percezione della realtà e in quanto percezione è ovvio che è totalmente soggettiva perché? perché noi percepiamo le cose, le informazioni che acquisiamo, le informazioni intendo tutte le informazioni come io vedo un prato verde, vedo il sole, sono informazioni che il mio cervello va ad accumulare. Tutte le informazioni che noi recepiamo le andiamo ad elaborare nel nostro cervello e nel nostro cervello ci sono dei filtri che vanno a limitare l'ingresso di alcune cose, limitare, distorcere, anche a confondere determinate cose. Quindi la realtà non può esistere oggettiva, la realtà che vive ognuno di noi è soggettiva. Bisognerebbe che qualcuno lo spiegasse a, a tutte queste persone che credono veramente che sia un'unica realtà non è possibile, non è così. Se mai dovessi incontrare una di queste persone, allora magari invitala, cerca di fargli eh, ragionare, farla riflettere sul fatto che non esiste una realtà unica, valida per tutti, non esiste. La realtà è soggettiva, proprio perché viene filtrata soggettivamente da ognuno di noi. Io mi auguro di esserti stato utile con questo mio video in, in, in questo momento in cui sto facendo due passi di defaticamento credi mi sono veramente provato perché fa caldissimo fa veramente caldo e non mi resta che salutarti con un abbraccio credo che il defaticamento sia terminato torno a casa ti saluto ciao